Io mi chiamo Otto Bicciocca, mi candido per la lista civica, eh, che in realtà è il patto civico con Ambrosoli, presidente. Rea Sayed, lista del Partito Democratico a sostegno di Ambrosoli, presidente. Ma La mia candidatura è la, la, la, il fatto di essere disponibile a servire. Vorrei servire la regione Lombardia, la regione che mi ospita, da 36 anni io mi sono sempre definito un afro-lombardo, quale so di essere e mi sento di essere. E' per questo che mi sono messo a disposizione del patto civico con Ambosole Presidente per essere utile e servire la mia regione. Mi candido per dimostrare che l'Italia di oggi è già diversa da quello che noi ci aspettiamo. Mi candido per far vedere che gli italiani di oggi sono come me. Faccio vedere una faccia dell'Italia che non si vede mai. Ma il mio programma si articola in tre punti che Sono anche complesse da spiegare. Il primo punto è la meritocrazia, il merito, perché ritengo che il merito sia il far meglio ciò che si sa fare bene, tenendo in considerazione le pari opportunità, perché il merito, abbinare il merito con, con il successo inganna e questo è molto importante. E il secondo punto è il a mio parere è l'imprenditoria emigrata che si è dimostrato di essere abbastanza attiva, ha dimostrato di, essere, di produrre il saldo positivo nella nascita delle imprese in Lombardia e di produrre anche di lavoro sostanziale. Trasparenza in regione, valorizzazione del lavoro dei giovani, pari, oppur, pari opportunità e non discriminazione, eh, accesso alla salute per tutti, tutela della salute di tutte le persone e diversità per la crescita. Il mio programma sono realizzabilissimi perché sono 15 anni che mi occupo delle stesse cose. Andare in Regione significa solamente cambiare ambito. Io cerco un ambito istituzionale dove realizzare ciò che ho sempre fatto. Stando nel Consiglio regionale e lavorando nelle commissioni apposite. Ma io so che l'universo probabilistico parte da 0 a 1. Dentro questo universo accadono tutte le eventualità, ma sono certo e convinto, determinato e a dire che la realizzazione di questo progetto, cioè la implementazione di queste, queste idee, potrebbe essere anche al 100%. Ne sono convinto visto che ne faccio da 15 anni: cambiando ambito c'è maggior sostegno, c'è maggior realizzabilità e sono, sono sicuro che si realizzerà. 100%, perché sono tutte proposte molto concrete in cui basta la volontà politica e muoversi nella direzione giusta per realizzarle. Non c'è nulla di irrealizzabile nel mio programma. Ma i giovani, giovani, io credo che quello che dicevo prima che la mobilità globale ha prodotto dei paradigmi. Quei paradigmi riguardano molto i giovani, perché il concetto di mobilità non deve essere un concetto che penalizza, ma deve essere un concetto che motiva i giovani al cambiamento, motiva i giovani a una, a una che chiamo una forma di catarsis, della coscienza catarsis, una pessima coscienza collettiva che a volte proviene dalle nostre famiglie. Credo quindi che i giovani hanno un'aspettativa, l'aspettativa e noi abbiamo il dovere di tracciare la strada e indicare una prospettiva futura dentro quale i giovani devono trovare la capacità e la possibilità di realizzare i propri sogni attraverso anche la rettitudine morale, quelle che dico è la schiena dritta pensieri nobili, perché solamente attraverso questo e soprattutto il concetto del merito, fare sempre meglio ciò che sa fare bene, perché si sente davvero una vocazione nel farlo, farlo con vocazione ma farlo con passione etica. Quella è la prospettiva in cui vanno i giovani. Che si scosserà da questo perimetro valoriale io credo che saranno le difficoltà a muoversi dentro l'ambito della mobilità globale che è la prospettiva futura di tutta la società in particolar modo della giovinezza. Preoccupante, preoccupante dei giovani in generale perché siamo in un paese dove nel 2012, faccio un esempio, si è fatta una legge ad esempio per gli avvocati, per i praticanti avvocati che dopo la laurea devono, sono costretti a lavorare sei mesi gratis. Ecco, questo vale più o meno per tutte le categorie, cioè in Italia i giovani servono a laurea per lavorare gratis, preoccupa tantissimo, quello che riguarda le seconde generazioni è ancora più preoccupante perché questi ragazzi spesso non arrivano neanche alla laurea, istruirli non sembra una delle preoccupazioni delle nostre istituzioni, quindi preoccupato per i giovani. Ma i giovani si, propongo la correttezza di avere un riferimento morale, di avere un perimetro valoriale dentro il quale si muovono, di avere la cultura della fatica, di non avere paura di muoversi, di andare altrove a cercare di realizzare i propri sogni. Devono far prevalere le ragioni dei propri sogni l'idea di essere statico a casa, perché solamente questo può portare al successo quelli che loro pensano. Propongo una serie di politiche attive per valorizzare il lavoro dei giovani. Ad esempio, la regione deve attuare le linee guida che sono state firmate tra la conferenza stato e regioni dobbiamo fare queste linee in modo che non siano una politica per i giovani ma possano essere viste anche come una politica dei giovani maggiore tutela per i giovani lavoratori 550 euro di retribuzione minima per chi fa uno stage tutele per vedere che questi stage siano finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro un numero massimo di stage per le persone che li fanno e un numero massimo di stagisti per le aziende che prendono stagisti e tutta una serie di consultazioni per arrivare a dare qualche garanzia anche ai giovani professionisti parlando con i rispettivi ordini professionali. Ma non c'è da valorizzare il ruolo culturale della seconda generazione perché le seconde generazioni sono sono pluriculturale, hanno un'identità plurale e la identità plurale non vuole assolutamente dire che ci sia una sovrapposizione identitaria, ma vuole semplicemente dire che c'è una sintesi, c'è una forma di ibridazione dell'identità dell e quello è il futuro, la ibridazione identitaria e, e soprattutto la cultura plurale, che è? che diventa anche l'antropologia della nuova generazione, che attraverso questo possono anche contaminare tutta la società che li si gira intorno. In tantissimi modi, soprattutto in vista dell'Expo, questi ragazzi sono come dire, dei naturali, dei ragazzi che hanno competenze linguistiche che sono fondamentali, sono tutti ragazzi almeno bilingue. Ecco, perché non facciamo in modo, con delle politiche di inclusione, che questi ragazzi giochino un ruolo fondamentale in un appuntamento come l'Expo, appunto, creando contatti con i rispettivi paesi d'origine, giocando ruoli fondamentali, ricoprendo ruoli fondamentali in un appuntamento importante come l'Expo. Io credo che il rapporto di prossimità che hanno con loro, con, con, con loro amici, fa sì che vi sia una contaminazione diretta nel loro comportamento. Assimilano assimilano il comportamento degli altri e negli altri contaminano loro. E tutto questo sistema di contaminazione e di assimilazione comportamentale crea una ibridazione. Quella ibridazione non ci sono più barriere, non c'è più giovane prima generazione migrati, giovane seconda generazione migrati oppure gli italiani, perché la ibridazione è un prodotto perfetto che sintetizza tutte queste cose. E in queste robe i giovani si trovano al centro. Serve la volontà di restituire la dignità al giovane, mettendo il giovane al centro del nostro pensiero. Questa è la prospettiva, quello è il mio piano anche. Dobbiamo fare in modo che anche le nostre istituzioni si isti internazionalizzino, ad esempio investendo tantissimo nella formazione dei ragazzi di seconda generazione. Questi ragazzi devono essere istruiti, devono poter accedere tramite sostegno delle istituzioni a quella che è l'istruzione di alto livello, perché negli altri paesi come Inghilterra e America la conquista sociale delle seconde, degli immigrati c'è stata quando i figli hanno iniziato a ricoprire ruoli e professioni importanti, in Italia c'è questo blocco sociale che non riusciamo a spezzare, ecco, io voglio proporre delle iniziative per cui ci sia un sostegno vero e proprio a livello economico per quei ragazzi che meritano di andare alle università, che sono bravi e che vogliono investire sul proprio futuro e sul futuro delle proprie famiglie. Ecco, Le istituzioni si faranno carico di ciò che c'è da spendere per istruire questi ragazzi. Questi ragazzi verrà detto studiate, istruitevi, a tutto il resto ci pensiamo noi. Io credo che la regione Lombardia è una regione ricca, è uno dei quattro motori dell'Europa, la regione Lombardia non può pensare di guardare proprio Umbelico, ma deve guardare oltre perché i benchmark sono gli altri e nel guardare oltre deve tenere in considerazione che, che, che, che i paradigmi sono anche diversi, ma noi dobbiamo guardare oltre il perimetro della regione Lombardia pur avendo anche un occhio di solidarietà verso la regione in Italia, chi è indietro. Questa è la prospettiva, è un progetto di società che credo che i lombardi devono primare il fatto di considerare la Lombardia prima, non solamente la prima regione italiana, ma uno dei quattro motori al quale debbiamo competere con gli altri, ma ricordandoci sempre i nostri fratelli che sono indietro le altre regioni che sono indietro ma noi non possiamo solamente pensare alle macro regioni solamente perché vogliamo che questo diventi una maniera di schiacciare gli altri facendo proposte inaccettabili come trattenere il 75% delle tasse in Lombardia bah, sono proposte un po' che lasciano il tempo che trovano piena demagogia la prospettiva è diversa è dentro questo percorso prospettico che dobbiamo stabilire e costruire il futuro della Lombardia che verrà che l'Italia, che la regione Lombardia può giocare un ruolo fondamentale e importante. Noi siamo l'Italia come paese, anche la Lombardia come spazio, che, eh, come regione, coloro che hanno assolutamente contribuito a formare, a far nascere l'Unione Europea e adesso noi dobbiamo dare quello slancio di cui quest'Unione ha bisogno, sia a livello economico sia a livello sociale, quindi le politiche regionali devono essere assolutamente in linea con quelle che sono le, le politiche dell'Unione Europea, ma non nel senso che ci dobbiamo allineare, possiamo anche dettarle queste politiche. Ma il rapporto Lombardia con il paese terzo mondo, pure quella di fuori l'Unione Europea, è basato sulla cooperazione e lo sviluppo. La e lo sviluppo c'è un concetto molto chiaro, a me molto caro, che è il co-sviluppo. Questo rapporto deve essere basato sui membri della diaspora, gli emigrati che provengono da quel paese che sono in Italia, sono i migliori ambasciatori della e lo sviluppo, e cioè del co-sviluppo. E su questo noi, in regione Lombardia, con la giunta, la giunta, la giunta Ambrosoli, dobbiamo puntare sulle nuove frontiere della cooperazione dello sviluppo attraverso la centralità degli elementi della diaspora che diventeranno e sono tuttora il miglior vettore della cooperazione dello sviluppo. Anche qui la Lombardia sta per ricoprire un ruolo fondamentale in un appuntamento come l'Expo noi saremo il centro del mondo Lombardia e Milano saranno il centro del mondo ecco perché non facciamo in modo che quel mondo che è già al centro della Lombardia e di Milano per quell'occasione venga valorizzato tutte le imprese di stranieri che sono già presenti sul territorio devono poter in qualche modo fare da ponte naturale tra le imprese già presenti sul territorio e i rispettivi paesi d'origine, sia comunitari che extracomunitari. Così faremo in modo che l'Expo diventi un appuntamento importantissimo ma la cui ricchezza non va via col finire dell'Expo ma arricchisca davvero quello che è il territorio della Lombardia. Quindi Lombardia al centro del mondo ma valorizzando il mondo che è già al centro della Lombardia. Io credo che tutti dobbiamo andare a votare, perché si dice sempre ma, eh, ma come mai questi devono ancora revincerci, l'abbiamo avuto per vent'anni, dimenticando che l'abbiamo sempre noi votati. Questa volta si tratta eh, di una svolta storica, bisogna svoltare pagina. Bisogna andare a votare, perché il voto di ogni, ognuno di noi è determinante per cambiare rotta, dare una prospettiva diversa. Anche perché dobbiamo rispondere alla nostra coscienza del voto che diamo a qualcuno, perché è un rapporto di fiducia. E dobbiamo essere in grado di questionare quella persona per risponde, perché risponda a come ha usato la fiducia che gli abbiamo dato in bianco. Allora io chiedo che si vada a votare, che si vota Ambrosoli perché il cambiamento è vero e che se vogliamo votare anche il nuovo cittadino, un emigrato, basta scrivere 8 che credo di essere la miglior scelta. Ah, votate Rea Sayed, ragazzi, io mi candido non avendo voto neanche dei miei genitori perché sono ancora stranieri. Beh, Dimostriamo a tutti che lo spread sarà soltanto di due voti, ma che io sarò davanti. Votate Reas Aieda alle regionali, andate sulla scheda verde e scrivete Reas. R -E -A -S. Grazie.